lego harry potter parte 8 ormai siamo qui nel terzo anno di lego harry potter quindi direi di proseguire ci sono i dissennatori che vanno in giro e direi di non farci beccare dai dissennatori che dite eh, vediamo un po dove dobbiamo andare allora andiamo da questa parte sicuramente dovremmo andare di qui infatti eccoci qua andiamo guardate tutti gli studenti che sono impauriti da questo, appunto Invasione degli senatori che accade nel terzo anno Di Harry Potter Ora sono curioso di vedere Quale missione ci farà fare eh? Anche perché il fantasma Ora non sembra esserci più Perché non possiamo passare Ok c'era qualcuno che ci bloccava Eccolo qua il fantasma Ok andiamo avanti Lì c'è il troll che non ci fa passare Ok Il mattino Ah, la gita Dogsmaid Ok, interessante Vediamo un po' Eccoli lì Fred e George E ci danno la mappa del malandrino mm -hmm. E ci dicono che c'è un passaggio segreto Per arrivare a Dogsmaid Interessante Interessante, ragazzi. Andiamoci subito. Anche se non ci è uscito che abbiamo sbloccato effettivamente un, un qualcosa, quindi, probabilmente la mappa del mandrino non si potrà utilizzare in generale. Ah, aspetta, ridiculous. Allora, qua. Ridiculous, vediamo cosa fa lui. E vediamo cosa ci fa questa cosa. Sì bravo però, crepa ora. Grazie. Ci dai questa chiave. Che possiamo mettere dove esattamente? Ah, là in cima, ok. Finalmente abbiamo sbloccato un'altra parte di questa sala comune qui. Ecco qua. Perfetto. Anche se qui non penso che dobbiamo andarci, dire, dire la verità. Dobbiamo andare giù sotto prima noi. Però. Un'occhiatina io vorrei dargliela qui. Cos'è questo posto? Allora, ok, qua ci serve un altro incantesimo per proseguire. Qui invece basterebbe un Lumos. Cos'è questo posto. Ok, è un posto in cui si possono fare molte cose. Quelli si possono colpire. No, ho colpito solamente Harry. Ah, un paiolo. Vediamo un po' Ok, rimettiamolo in ordine Per adesso qui non possiamo fare nulla Qui possiamo passare, no? Sembra molto la, la linea che c'era intorno al calice di fuoco quella, eh Allora, vediamo un po' cosa si può fare in questa zona Giusto così velocemente prima di andare alla missione, eh Qui potremmo fare l'humus. Ecco qua. Perfetto. E poi Ridiculous. Ah, no, ok, non è un Ridiculous questo. È un serpente che ci servirà per la pozione, immagino. Vabbè, stiamo facendo roba che dovremmo fare più avanti. È inutile stare qui allora. È tutta, tutta roba che dovremmo fare più avanti, questa, sicuro. Quindi per adesso andiamo via. Andiamo qui sotto e proseguiamo. Ok andiamo su E dobbiamo andare quindi In sala grande No da questa parte E come facciamo a proseguire? Ah si sposta così la, la statua Perfetto Perché adesso sappiamo che è un passaggio segreto Per arrivare ad Hogsmeade Ok Quindi ora si inizia il livello immagino Ah con Freddy George Bello Una su 10 2 su 10 mi sa che andando giù di qua però si muore male Quindi bisogna stare un attimo attenti Ok Cosa quello? Oh Cos'è? Vabbè Lumos Aspetta un Wingardium Leviosa Là Ecco E Wingardium Leviosa anche lì Dai prendilo bravo Bisogna fare il mago autentico, ragazzi. Ormai lo sapete come gioco. Cerco di prendere tutte le monetine che si possono prendere nei livelli. Anche perché lasciandolo non è che mi diverti di molto. Non è che mi diverta molto, anzi. Il congiuntivo. Ok. Abbiamo colpito ancora questo. Di sopra abbiamo la ragnatela da colpire. Ecco fatto, 3 su 10. Andiamo di beccare tutte le ragnatele possibili, eh. Poi qui un bell'immobilus. Ecco qui. Crepa. Ed ora immagino un Wingardium Leviosa. Sì, eccolo qui. Allora, lo andrei a mettere... Ok, c'è l'altro dall'altra parte, perfetto. Che è appena morto di, di morte spontanea. Vieni qui. E mettiti qui, bravo. Ok, qua. Oh. Innanzitutto possiamo colpire questa arniatera qui in basso, credo. No. Ah, devo prendere quelli dietro, evidentemente, ok. Ok, ok. Quindi si va avanti così. È un po' scomodo questo passaggio segreto, non trovate? Un po' scomodino, eh. Quella arniatera è colpibile, sì. Buono. Ok. Un peso da mille Andiamo ad agganciarlo qui sotto Ah non si è agganciato è morto invece Dai però non buggarti eh Ok grazie Proseguiamo Ok altre ragnatele qui Intanto prendiamo queste monete Uno Due Tre E quattro Perfetto, si può andare. Prende sera anche lì. Ecco qua. Si, sto perdendo un sacco di monete. Probabilmente è mago autentico non lo farò in questo livello, eh. Per da dirlo. Sto perdendo troppe monete che cadono letteralmente nel vuoto. Ok, molliccio? Sì. I Harry non ce l'ha Ridiculous, però loro sì. Vai. Dai, su Quanto ci mette il Ridiculous, però, a fare effetto? E poi qui? Ok, Wingardium Leviosa è quello, immagino Vai, Wingardium Leviosa Ed ora? Queste sembrano facce Andiamo a dare, boh, questo qui, ti piace? E la, la torta qui? Mentre tu, magari qui, ti vanno bene? No, evidentemente no. Proviamo a cambiare questi. Proviamo a mettere tu qui. Sì, però agganciati per favore. Eh. Sì, dove è andato? Cioè, vabbè, pagato, è andato via, morto. Dai, mettiti. In. E non, non, ci, non si aggancia. Eh? È incredibile. Ora si buggerà di nuovo. Ragazzi, quanto la odio questa roba. E niente, ha buggato. Il gioco è fucking buggato. E niente, tornando indietro si resetta un attimo quella parte. Eh? Mentre muoiono tutti. Tra l'altro, qui sta nevicando. Carino. No, niente. Continua a stare qui sto robo e non si può più muovere. Ok, ora sì, si è mosso. Però boh, cioè, non... No, fa il coso... Ah, quindi non penso che vada bene, no? Boh. Ora ce la fai però a metterti, per favore, eh? No, a te non hey. ci va, è assurdo. Cioè, è buggatissimo sto gioco, fa cagare. Hey. Vedete? Non va... Ok, ok, è andato, è andato. Non si sa bene come, ma è andato. Vado, ragazzi, quanto è buggato questo gioco. Tra l'altro lì sotto ho visto ora un segretino. Un bel segretuccio. Eh, che questi segreti sono un po' difficili da beccare, eh. Cioè, eh, dovresti buttarti nel vuoto così a caso. Non so quanto sia utile farlo. Ok proseguiamo Ah altra ragnatela lì che mi stava sfuggendo E siamo a 9 su 10 Sicuramente me ne sarà sfuggita una Perché adesso usciamo e non ci saranno più ragnatele Dannazione una mi è sfuggita Ed eccoci a uh, Dogsmaid Tra l'altro sono nel negozio Weasley Cosa ho fatto? 8 di monetine. Sono ricchi i Weasley, eh, a dir la verità, eh? Guarda lì. Guarda qua quanto sono ricchi! Perché posso usare i wingardi noivosa su tutti? Posso metterlo qui? Sì. Così si può passare, ok. Posso fare questo? Va bene. Roba inutile. E basta, ho finito quello che posso fare in questo negozio. Ah, posso colpire quelli. Vediamo. Ok. Però non penso serva molto, quindi usciamo. Ah, bella la neve. Io adoro le ambientazioni innevate nei videogiochi. Cosa fa? Tu questo per avere una torcia Un po' eccessivo Ok abbiamo ora una slitta Per muoverci più velocemente sulla neve e Per muoverci più velocemente Buggarci più velocemente sulla neve No scomodissima Oh no il cuffo è andato ok ci ha dato altra roba questo si può tirare su ok poi possiamo accendere il lampione però per adesso è tutta roba abbastanza inutile ah possiamo far così qui ok altro gufo che andrà Procurarci altro materiale, immagino, per costruire qualcosa. Sì. Ora, però, fammi salire qui. Grazie. Eh, tiriamo su anche questo alberello. Ecco fatto. E non è ancora abbastanza. Beh, perché là c'è un altro gufo. Allora, innanzitutto, possiamo accendere questo lampione. Quindi, facciamolo. Ecco fatto. Quella torcia è andata nell'etere. Scomparsa proprio. Ok, abbiamo illuminato un po' la via qui di ogsmade Ed ora possiamo colpire il gufo. Perfetto, altri oggetti. Un cappello pure, un cilindro. Poi abbiamo questa torcia che possiamo in qualche modo usare da qualche parte. Non si sa bene dove però, ma lo vedremo. Vai, costruiamo questa roba. Ah, un pazzo di neve. Ok. Sì, vabbè, la torcia è tutta buggata. Sì, davvero non capisco a cosa serva questa torcia. Oh... Colpiamo il pupazzo di neve Ok questa era una roba secondaria Devo sciogliere questo magari? No Devo tirarla verso il Lo spaventare Il pupazzo di neve là? No. Oh ragazzi non... non capisco Ah ecco vedi devo sciogliere questo appunto. La mia prima intuizione era corretta Solo che in questo gioco è un po' Un po' così Ecco non è molto buono da questo punto di vista delle interazioni. Ah, ora bruciamo il pupazzo di neve? Lo sciogliamo? Minchia che cattiveria. Che cattiveria, però. Ok, possiamo andare a Shriekie Gizshek oppure a Hogsmaid Vediamo cosa c'è a Shriekie Shijeg. Ah, dovevamo andare di qua, tra l'altro. Pensavo di aver preso la strada secondaria. Ah, si gioca? Expaliarmus Preso mm, Mi sa che bisogna usare Mingardium Leviosa come al solito, vero? Sì, appunto Tutte così sono le, le, le boscate di questo gioco, ragazzi Tutte così Una pigrizia nel farlo Mi lanci una palla di neve Che posso lanciarti Grazie Tac Non davvero una pigrizia Queste battaglie Sulla neve Ops Mi chiamo Un attimo Il cellulare Ok Numero sconosciuto Quindi Arrangiano Dai Tirami una roba studi... Ok grazie Si sì, sì, confermo Le boss fight Di questo gioco Sono Pessime Cosa fa ora Tra l'altro senza bacchetta, il mago più potente del mondo lui. Una igloo. Oddio. E ora? Vabbè, vedete uguale, cioè stesso identico meccanismo. Devo fare qualcosa, dovrò colpire lui, no? Oppure non, non va. Con Expelliarmus magari eh. Boh Vediamo eh Wingardium Leviosa Dai Duck E poi Expelliarmus No Devo riprenderglielo con, con Wingardium Leviosa magari Vediamo eh Cioè se si fa tutto ancora Con solo Wingardium Leviosa però eh. Vediamo No dai Ancora tutto con Wingardium Leviosa Si fa Va bene Cioè letteralmente Un incantesimo Per tutte le boss fight E la stessa identica meccanica Loro ti lanciano delle cose E tu gliele rispedisci Con Wingardium Leviosa Peccato eh Peccato Guarda qua Tac Beh complimenti Malfoy Ed ora si va ad Oxmade Tutti contenti Mm -hmm. Sì questa scena non penso ci fosse nel libro <ride> Nemmeno nel film Allora iniziamo a mettere un po' in ordine qui E questo non funziona Ok Questo invece ha fatto Perfetto, guarda qua quante monetine segrete. Perfetto. Tu cosa vuoi? Mi dai il tuo personaggio, per favore. Grazie. Non è scomparso. Niente, se n'è andato. Tiriamo su questi alberelli. Colpiamo quel col pupazzo di neve. Ah, che era uno studente in pericolo. Va bene. Non me l'aspettavo questa. Oh, ora posso finalmente tirare su sto coso e metterlo dove? Qui? Qui davanti? No, sulla slittino? Viola sul viola? Sì. Ok, abbiamo trovato così un'altra scopa. Perfetto. Prima però fatemi andare a prendere queste monetine qui. Ok, un po' di parkour Meglio però il parkour Bravo, e eh, buttati giù anche tu, eh Mi raccomando Ok, Ermione, confido su di te No, oddio, Ermione non sa andarci No, no, lascia, lascia perdere, Ermione. Lascia perdere, per favore Ok, l'abbiamo portata qui ed ora possiamo metterla Sul uh, poso Perfetto Ora vediamo cosa c'è da fare da questa parte eh. Lì ci serve qualcuno con la porzione di forza Tu devi, devi smettere di rompere le valle Con questo personaggio qui che ti porti in giro Ah guarda qua Guardalo là Forse con Immobilus posso prenderlo lui No Devo comunque colpirlo con Wingardium Leviosa O qualcosa di questo tipo Con Expelliarmus magari Vediamo, servirà pure a qualcosa questo incantesimo che ho imparato, no? No, non serve a niente Strano Come faccio a colpirlo lui? Ah, ok, mi, ser mi serve bombarda per spaventarlo Che okay, è stessa meccanica del dell'altro personaggio che abbiamo visto Ora, colpiamolo in cima, credo Con qualcosa Posso colpirlo? Mm. Dovrò entrare qui dentro, allora Vai colpiamo il pupazzo di neve Poi costruiamo qualcosa qui Ah lo ricostruiamo Perfetto Vediamo un po' cos'altro si può fare qui dentro A parte prendere appunto monetine blu Ultra nascoste hmm. Ah Posso fare così? Ok Colpiamo quindi tutti Gli alberelli Perfetto Ok Bisogna colpire Quell'alberello Per far cadere lui Bene Tac E ora si può entrare Nel pubone Ecco Io avrei voluto Usare la, Avere la mia scopa Dire la verità Ah, non posso salirci, peccato. Avrei dovuto usare la scopa per prendere quelle monete di sopra, eh. Sarebbero state molto utili per fare mago autentico, ma non penso che in questo livello riuscirò a farlo, sinceramente. Ho perso troppe monete in giro. Giustamente i minorenni non possono entrare, ma lui ha il mantello dell'invisibilità. Ci sono dei dissennatori nel pub, mm, -hmm. C'era anche il topo. <ride> Peter Minus Ok, livello completato Abbiamo fatto cagare in questo livello Davvero Cioè, abbiamo giocato proprio male Cioè, ho giocato proprio male Non vedo perché voi dovreste aver giocato insieme a me 67% Studente in pericolo perlomeno l'abbiamo salvato Quindi ci becchiamo due mattoncini d'oro Ecco qua, livello completato e studente in pericolo Continuiamo la storia ovviamente Andiamo andiamo Perlomeno non ci siamo bloccati in questo livello E non è crashato il gioco Beh oddio A parte quando si è buggato qualcosa là Che non si metteva giusto sopra Allora Proseguiamo da questa parte Vediamo cosa c'è da fare adesso Di qua abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare Sì Qui vediamo un po' Se non sbaglio c'era un folletto Infatti Ora possiamo sbarazzarci di questo folletto Così da prendere questa E metterla qui Si apri ora? Però non si apre Vabbè Contento loro Qui però possiamo fare il Ridiculous Ottimo Con un altro però Vai Ridicolizzalo Bravo bravo bravo bravo Tu forza però Sparisce adesso L'incantesimo Ridiculous ci mette troppo tempo A fare effetto eh? Tu dovevo metterti qui? Sì E te qui? Ok possiamo rientrare qui dentro Prendere un bordello di monete Prendi anche questa grazie E Bere una pozione Guarda succo? Sì, una pozione con succo. Oh, vabbè, diventiamo Justin Flashley così a caso. Vediamo se qualcosa possiamo farlo, eh. Anche se qua mi sa che si va nella stanza dei Corvo Nero, credo. Guardate, infatti, anche gli stemmi. Qui possiamo aprire, eh, sì. Oh, un bel po' di roba invisibile, eh. Ok, ho sentito il rumore del Mingardium Leviosa, quindi l'ho usato Perfetto E abbiamo sbloccato un altro personaggio, Penelope Light Va bene Ok, tiriamo su anche questo vasetto Poi, gli standardi Vasetti Cosa vuole questo? Studenti in difficoltà? No Studente a cui noi abbiamo rotto le balle anche quest'altro studente a cui noi abbiamo rotto le balle. E questo invece è un fantasma. Perfetto. Vedete che poi qui prima. Cioè ci saremmo arrivati prima o poi. Boh. Vai, standardo. Il corvo nero. Cosa fa questa? Torna su. Ecco. Ok, vabbè, ci siamo presi un po' di monetine, va. Eh, lui non ci fa passare perché non siamo corvo nero Va bene Va bene Possiamo usare questo che abbiamo costruito? Possiamo distruggerlo? No Torniamo giù allora Andiamo Continuiamo ad andare avanti nella storia Qui non possiamo far nulla Non possiamo interagire A meno che con Wingardium Leviosa ma... Eh infatti Possiamo muoverlo con Wingardium Leviosa E questa è invece è la camera dei tasso rosso Giusto? Sì Tasso rosso Ok abbiamo trovato tutte le camere comuni allora Anche se per entrare in tasso rosso serve appunto la Serve essere un tasso rosso Se non sei un tasso rosso ti attacchi Quindi possiamo anche uscire da qui è inutile che ci stiamo Però sono curioso di vedere giusto cosa c'è Qui okay, abbiamo una mandragola che sta, sta tranquilla qui dentro Ok più o meno Finché non ci avviciniamo noi Però possiamo già allora portarci avanti e metterla via questa mandragola. Ecco qua, vieni con me. Tiriamo via un po' di vetri qui. Ecco, fatto. Uno su 3, perfetto. C'è la missioncina. 2 su 3. E l'ultimo, vediamo dov'è. Eccolo qui. Proprio vicino al vaso. 3 su 3. Ho sbloccato Neville Pachock. Peccato che sia un Corvo Nero, non... Volevo dire un Griffon e non un Tasso Rosso altrimenti avremmo potuto tramite la pozione polisucco entrare ah grazie studente in pericolo salvato, perfetto era in pericolo perché c'era la mandragola vicino a lui che continuava, che minacciava di urlare ok abbiamo fatto quello che dovevamo fare quindi qui proseguiamo allora Andiamo a questo punto dove dobbiamo effettivamente andare. Quindi da questa parte abbiamo aperto tutte le zone per poter proseguire nelle, nelle camere. Uh, livello eh. Altro livello. Consilente questa volta. Va bene signora grassa. Mappa del malandrino tutta spiegazzata male. Quello che è Peter Minus. <ride> ah no, Sirius Black, ok. Che lo vedono nel castello. Vai andiamoci allora. Andiamo a cercare se, se, se Sirius. Ok, uno su 5, perfetto. Ci sono le armature da distruggere qui. E questo è un nuovo livello, quindi vediamo di farlo mago autentico questa volta, eh. Vediamo di farlo bene questa volta il mago autentico. Vai, crea l'armatura, immagino. Ecco appunto. E poi la possiamo disintegrare. Eh? No, ci ha dato una chiave. Una chiave. E la mettiamo. Poi ce ne serve un'altra. Però là sopra possiamo anche accendere quella lampada. Perfetto. E di qua c'è un'altra? No. Però c'è una ragnatela. Ok. Qui possiamo far così. Perfetto. E ottenere quest'altra chiave. Prima, però, prima di andare avanti, volevo appunto vedere cosa c'era qui dietro. Magari monetine nascoste blu, soprattutto. Ok. Niente. Monetine blu. Peccato. Però, questi. Sono comunque monetine. Ma chi è che fa... Oh, non ho capito. Vabbè, allora vai, mettiamo la chiave qui dentro. Tac. E le dobbiamo girare insieme, Byron, eh? Vai, Ron, gira là. Grazie. Ho sempre paura quando bisogna fare queste cose insieme, perché non essendo in co-op... Ho paura che si battano i personaggi... Oh no, ho svegliato il quadro. Accendendo lì la luce di fianco. Posso colpirlo, sto quadro che mi sta sulle balle e mi dice di far silenzio. Ecco qua. Prendiamoci un altro po' di monetine. Eccoci qui. Resto 5. Ok, dovremmo aver fatto, te non posso colpirti, giusto no? Sei salvo allora, andiamo avanti. Allora, tac, tac. E tac. Poi no, così, così, così. Vai. La radio, attiviamola così svegliamo tutti. <ride> ah, balla lo scheletro di fiamma nel, nel quadro. Possiamo colpire il quadro? No, peccato. Non possiamo colpire l'arazzo? Ah, ok, sì. 4 su 5, ecco. Ci sono gli arazzi da colpire, eh. A me sembra di aver colpiti tutti quelli che ho trovato, credo, spero. Sì, infatti l'ultimo razzo è lì. Allora, Ridiculous. Vai. E uno. Poi. Qui non c'è nulla da fare. Ehi. Ah, devo proprio rimanere di davanti, altrimenti si resetta. Ok. Va bene. Olè. Perfetto, vingardium leviosa E iniziamo a costruire qualcosa Ah, un paiolo, perfetto Pozioncina in vista Allora, vediamo un po', eh Qui dobbiamo costruire questo Però, in che ordine? Ah, perfetto, cioè, è... è sul pavimento l'ordine quindi verde, poi rosso e poi blu. Vai. E blu. Perfetto, questa volta non si è buggato, fortunatamente. A questi piace tantissimo buggarsi. Allora, eh. Sì, non sappiamo leggere, quindi non possiamo fare nulla. Qui però possiamo colpire l'armatura e fare 5 su 5. Accendere questa torcia. Perfetto. Colpire quella razza E prenderci il primo ingrediente. Prendiamoci queste monetine. Anche tu, vieni qui. Già che ci siamo, attiviamo questa. Eccoci qua. E via uno. Vai. Perfetto, poi Immobilus. Tac tac E fuori il coso. Poi martellon. Sulla pianta. Perfetto. E possiamo prendere quindi il dente. Ecco qua. Colpiamo l'arazzo che dovrebbe essere l'ultimo. No? Ok. Non era questo l'arazzo che cercavano. Va bene. Questi li posso colpire. Nope. Ora posso colpire immagino lo scheletro, sì. Per ottenere il braccio. Esattamente. Qui. Roba nascosta, immaginavo. Vai braccio. Pozione. Dovremmo aver finito a questo punto. Vai a ribevi la pozione. Pozione della forza. E tira questa leva! Ok. Tac. E questi non si possono attivare con un Wingardium Leviosa, no? Sono pezzi che rimangono lì per sempre morti. Questo non lo posso colpire, peccato. Andiamo avanti allora. Ok, altri standardi. Era quello che cercavo? No. Però posso fare così. Poi. Ah, di qua si sì, torna indietro, perfetto. Andiamo di qua allora. Tiriamo via la ragnatela così possiamo passare. Buono. Anche qui. Tiriamo via la ragnatela. Ok. Iniziamo a cercare roba. Ragnatela. Lì abbiamo un Lumos da attivare. Vai. Ok. Altra pozione da fare. Piano piano facciamo tutto. Possiamo far crescere questo coso E colpirlo di nuovo Poi la pala Andiamo a scavare lì Ok Questa cosa qui ora possiamo colpirla con Wingardium leviosa Credo no? No può solamente colpire in questo modo E non, non ho capito a cosa mi sia servito Però iniziamo ad avere la ciliegia Quindi buttiamola qui dentro E una Posso colpire queste foglie che sono rimaste? No Posso colpire loro però qui Mi danno tra l'altro un botto di monete Ecco qua E poi possiamo costruire Perfetto Credo che ci stiamo colpiamo anche questi. E qui si può colpire qualcosa? No Vai Attiviamo questo Ora possiamo andare verso l'alto immagino Ok no ha fatto crescere l'edera Una bella pianta rampicante Così che possiamo salire Prima di salire di là però esploriamo un attimo da questa parte Ecco appunto Ron vai Ridicola E mentre qualcosa si ridicola Noi distruggiamo questa roba qui Dai crepa grazie Ok, Harry Potter. Parla con il serpente. Accendiamo anche la luce. Perfetto. Ok. E andiamo ad attivare. A costruire un punteggio. Ok. Un bel punteggio. Per andare a prendere il ragno, giustamente. Quindi ora possiamo scendere. Ecco fatto. Prendiamoci il ragnone. E si può risalire in maniera agevole? Sì, perfetto Vai Penultimo ingrediente fatto Ed ora saliamo. Eccoci qui C'è il gatto Colpiamolo così se ne va Poi attiviamo qui Qui Poi La ragnatela di sopra Ah ma c'è Gazza Che rompe le valle Eh Mantello dell'invisibilità quindi... Mi sa proprio di sì. A parte che possiamo entrare qui dentro. Mentre Gaza sta disintegrando il povero Harry. Io qui ho trovato Fred. Wolf, va bene. Dai, colpiamo un po' di roba qui dentro. Perfetto, altri soldini. Però Gazza lascialo stare per favore eh? Niente Gazza se la sta prendendo tantissimo Con Harry Non si sa bene nemmeno per quale motivo Wingardium Leviosa su questi vai e gli altri li lascia stare Ah qua però tocca per forza Disintegrare Gazza eh? Perché altrimenti non possiamo Proseguire Vai Harry Sì però che palle Gazza Dai Harry vai Gazza di merda Tocca colpire Mrs. Spur per farci lasciare andare eh? Vai Non ci credo Che palle sta gazza E arriva dall'altra parte Niente Niente, devo portarlo di là gazza Altrimenti rompe troppo le palle Vieni qua, gazza, tu Dai, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni Ma ci viene Quindi non riusciremo mai a fare questa cosa Finché non otteniamo un modo di passare In maniera un po' più agevole, eh Ecco, vai così Vai, Ron, vieni Ma, non, ma no, è bug, cioè è Fatto apposta per non essere fatto, allora dai cioè quell'incantesimo era finito da un po' Non ha senso che non fosse andato a... Non ha senso che non fosse andato Effettivamente eh? Dai pozione Invisibilità Eh immaginavo appunto Per gazza no Per quella merda di gaza. Dai Ron Bevilà anche tu Ok, ed ora possiamo passare. Mi sembrava strano, altrimenti. Harry? Dai, però, Harry, porco. Dai, tu. Eh, vedi, vedi che va. Era scriptato per non farlo andare. Era scriptato, il gioco, ok. Avevo trovato anche il modo di fregarlo, Gazza, altrimenti. Ok, siamo di nuovo dentro il castello. Vai, attiviamo questa. Altro tendardo lì. E si... Sì, però noi facciamo tutto. Vai, accendiamo anche queste. Accendiamo tutte le luci di questo livello notturno. Poi qui ci serve, credo, un serpe verde, eh, appunto, per farci dare quello stemma della casa. Che però possiamo fare così. Poi, Wingardium Leviosa qui. Perfetto. Poi posso salire eh, qui. Ma cosa serve questo esattamente? Boh. Wow. Proviamo a ritirarlo su allora Non Serva niente Ok Ora però possiamo costruire qualcosa Perfetto Vai accendiamo l'ultima luce Anche qui Bene bene bene Qua Ron sposta tirare l'inquadratura che non vedo niente. Vai, sponiamolo. Vedo. Per farlo dormire. Sì. Così facendoci dalla chiave. E noi possiamo andare avanti. Vale. E si va. Dite che è finito il livello, quindi che non siamo riusciti a prendere il. Mago autentico di nuovo. Può darsi, eh. Ecco che arriva Pitone di Ciocca, infatti. Ma cosa ha fatto? Li ha ricoglioniti. Cosa, cosa gli ha fatto? Infatti non siamo riusciti a fare Mago autentico. Peccato. Però abbiamo sbloccato Fred Golf. Un solo stemma della casa. A che percentuali siamo arrivati il mago autentico? 87%, ancora molto molto bassi. E andiamo un pochettino più su con le monetine. Mattoncini d'oro, solamente uno immagino. Sì. E continuiamo la storia. Castello di Hogwarts A questo punto però ragazzi La storia la continueremo nel prossimo episodio Perché questo finisce qui Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine Vi ricordo di mettere un bel mi piace Se lo avete gradito di commentare Facendomi sapere cosa ne pensate voi di Lego Harry Potter E della parte che abbiamo appena affrontato E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti Da Glacial Sphere È tutto Al prossimo video